storico eh, di quello che è stata la tua esperienza, la dice lunga, sull'innovazione tecnologica. Ovviamente noi siamo fieri e orgogliosi del fatto che Sinestesia sia entrata in qualità di membro all'interno di questa organizzazione. Abbiamo colto l'occasione per approfondire con te eh, quanto a livello ovviamente di, di retaggio che abbiamo vissuto in questi anni la compressione dei dati stiamo parlando eh, sia dei dati audio piuttosto che video eh, abbia costituito un fattore di successo per molte aziende eh, ci sarebbe utile fare un approfondimento su come sia la situazione ad oggi come si configuri al momento la situazione sì sì eh, allora sì penso che tu abbia centrato proprio il punto che è, la compressione audio e video ha abilitato una quantità di business abbia anche permesso a business esistenti di continuare e, e anzi ad espandersi però la situazione attuale è, è duplice da un certo punto di vista aumentare la compressione dell'audio e il del video fa sempre piacere ma le tecnologie tradizionali ehm, stanno mostrando la cosa quindi... Diventa, è diventato importante eh, dirigersi ad un'altra un tecnologia che è ancora relativamente immatura ma che ha grosse prospettive di sviluppo eh, questa tecnologia si applica all'audio si applica al video ma si presta benissimo ad una quantità di altri eh, business case eh, che, che permetteranno a questi business di tra gli stessi benefici che il mondo dell'audio e del video ha goduto nei trent'anni passati. Bene, questo è molto interessante, anche perché eh, il, nostro, il nostro obiettivo era anche quello di capire esattamente il eh, cosa intende sviluppare in termini di standard di codifica dei dati, cioè eh, fondamentalmente ci piacerebbe comprendere eh, a livello di eh, concretezza, quindi nella, nel pratico eh, come si applica, quali sono le, i, i settori di impiego dell'intelligenza artificiale attraverso questo tipo di, di codifica. Allora che cosa vuol dire applicare eh, intelligenza artificiale alla compressione dei dati? Per rispondere a questa domanda bisogna vedere che cosa abbiamo fatto negli ultimi 30 anni per comprimere i dati. Abbiamo sostanzialmente sfruttato le proprietà statistiche del segnale, nel senso che in un'immagine non è che io vedo del rumore bianco, cioè pallini bianchi e neri che, che si agitano senza nessuna logica, cioè all'interno di un'immagine c'è una logica, cioè c'è la faccia della persona, nella faccia qualcosa si muove, nel resto della persona, eh, molte cose sono ferme, altre sono... Mh, lo sfondo è tipicamente fermo, eccetera. Quindi abbiamo sfruttato le proprietà statistiche dell'immagine. Quando io dicevo che eh, le tecniche tradizionali stanno mostrando la loro coda, sto, di, sto dicendo che sostanzialmente abbiamo raschiato il fondo del barile. Poi magari un qualcosa c'è ancora, ma non, è, ma non è quello il punto. L'intelligenza artificiale sfrutta anch'essa la, la correlazione, la statistica dei dati. Ma la, ma, la, ma la sfrutta in modo più, più profondo per il fatto che è in grado di apprendere facendogli passare davanti milioni eh, di ore di video piuttosto che milioni di immagini eh, di capire che cos'è la vera statistica di, del, del segnale che gli viene presentato. Beh, Prendiamo un caso che, che viene... Da, dal, dal Politecnico di Torino e da un'altra azienda italiana che riguarda la compressione dei dati finanziari. Allora, un'azienda produce una quantità enorme di dati, c'è una quantità enorme di dati che non sono statici, tutti questi dati cambiano nel tempo. Andando a scavare all'interno di questi dati si riescono a scoprire cose che magari neanche il capo azienda ha ancora scoperto. Ecco, Questo si può fare a mano, si è fatto finora a mano, con l'intelligenza artificiale si, possono, come dicevo, si può, come dicevo prima, scavare molto più in profondo e capire molto di più. Ecco, Questo esempio dei dati finanziari penso illustri abbastanza bene il potenziale delle tecniche di intelligenza artificiale nella compressione, perché alla fine si comprimono i dati, ma la cosa più importante è che si capiscono anche. Che cosa, eh, cosa i dati veramente dicono. Se volessimo andare ulteriormente nello specifico, e eh, parlando ad esempio del context-based audio enhancement, questo potrebbe essere anche un altro ambito di applicazione di questo codice? Assolutamente sì, perché chi ha proposto. Questo, questo caso chiamiamo casi d'uso all'interno di Empire ehm, beh queste cose in qualche modo le stava già facendo però qual è il punto? Qual è il grande valore della standardizzazione? è che sostanzialmente è quello di definire un, un campo aperto dove tutti possono concorrere invece di avere piccoli campetti dove io sono il VAS, ecco, definisco un vasto campo dove invece i grandi, eh, non perché io sia piccolo, ma, diciamo, ma posso essere grande anch'io, ma finché sono soltanto io mi, me la conto e me la suono da me stesso. E questo è, è questo inutile, questo ostacola il progresso. Mentre invece se competiamo in un campo aperto, bene, allora questo c'è. Molta innov innovazione che non è un bene astratto in sé, ma perché l'innovazione poi eh, porta dei benefici sia a chi produce nuovi oggetti o no nuovi servizi e sia a chi i nuovi oggetti e i nuovi servizi li, li usa. Non c'è eh, un confine fra collaborazione e competizione e, ed infatti all'interno di, di questo campo che si è definito eh, se il campo è molto vasto, a meno che uno sia un'azienda grossissima, e non è che non ce ne siano nel nostro campo, eh, questo sia, sia chiaro, ma c'è la maggiore possibilità per aziende più piccole di associarsi e portare ognuna le proprie competenze che fittano nello schema più generale che è reso possibile da questo ampio campo aperto. Allora mh, ti chiederei, magari, sarebbe utile comprendere, visto che eh, Sinestesia eh, diventa uno dei, dei membri dell'Empire, eh, mi potresti magari raccontare a quali categorie afferiscono gli altri attori che vanno a intervenire all'interno di questo campo di cui ci parlavi? Ma allora sì, la, la cosa interessante e direi mh, fortemente abilitante per i piani che ho in mente è il fatto che circa il 40% dei soldi è ehm, un'università o, un, ehm, o un centro di ricerca. Il campo è in forte sviluppo, c'è un'enorme quantità di innovazione, che è una cosa estremamente positiva, perché abbiamo una garanzia che per molti anni avremo sempre nuove tecnologie che, ehm, che vengono proposte. Che maturano e che possono essere utilizzate per sviluppare standard sempre più potenti. Allora questo è l'aspetto diciamo quindi eh, di ricerca eh, che eh, garantiscono le, le università e i centri di ricerca. Dall'altra parte abbiamo, abbiamo di tutto, eh, in questa fase abbiamo soprattutto eh, piccole e medie imprese che è un altro messaggio importante che va nell'ottica di quello che dicevo se eh, definiamo un campo aperto è più facile a piccole aziende associarsi e, eh, e arrivare a dei prodotti mentre invece se restiamo ognuno nel proprio campetto beh chiaramente le piccole e medie aziende saranno soverchiate dalle grandi. Per il resto abbiamo, abbiamo un po' di tutto. Abbiamo degli operatori telefonici, abbiamo eh, dei broadcaster, abbiamo dei costruttori. Abbiamo naturalmente eh, molte aziende che si sono specializzate eh, in, qual in qualche ramo dell'informatica. Sinestesia è un, è, un, è un eccellente esempio perché vediamo eh, che è stato proposto un qualcosa eh, potenzialmente eh, disrupting, ma disrupting nel senso positivo perché permette di creare un campo aperto per risolvere un problema di grandi dimensioni. È un problema di grandi dimensioni in cui di nuovo eh, diventa essenziale poter attingere sempre a nuove tecnologi tecnologie di intelligenza artificiale per migliorare la soluzione. Quindi mi è abbastanza chiaro il fatto che si tratti di un campo piuttosto eterogeneo, ma ehm, quindi c'è un'aspettativa. Cioè, esattamente qual è il contributo atteso da ogni membro? Allora, questa è una buona domanda. Ehm, che parte da un'eccellente constatazione che è molto eterogenea, allora, se prendo i casi che stanno maturando, questi casi d'uso di cui parlavo prima, che stanno maturando, abbiamo il caso del, dell'audio eh, che permette che so, a uno che eh, viaggia in, in bicicletta in città e si sente la musica di eliminare i rumori che eh, rovinano la, la user experience ma anche salvare quei suoni che sono essenziali, come il clacson della macchina che sta dietro che per qualche ragione... Ecco, eh, quindi, quindi questo è un caso. Um, prendiamo un altro caso. Um, compressione dei dati genomici. Um, ecco, anche qui l'intelligenza artificiale permette di, di, dare, di dare delle soluzioni. Um, prendiamo il caso della compressione video. Ecco, Anche qui eh, l'intelligenza artificiale permetterà, penso in tempi relativamente brevi, di arrivare ad una soluzione eh, molto, molto più potente delle soluzioni che esistono, non soltanto più potente ma anche più facilmente utilizzabili grazie alla possibilità di avere più facilmente licenze d'uso da parte dei detentori dei brevetti. Eh, Qui mi pare di poter dedurre che sia fondamentale in questa partita fare rete e soprattutto mh, è strategico quanto mai riuscire a stabilire una connessione a questo punto anche con i centri di ricerca che operano in questo settore. Sì, esattamente. Um, uh, questo è successo, è successo. l'ho visto succedere per anni all'interno di MPEG che diciamo aziende che partecipavano alle riunioni, poi alla sera eh, si trovavano a cena e, e discutevano di cose che a, afferivano all'utilizzo degli standard che si andavano sviluppando, quindi assolutamente sì. La differenza che Covid ha portato è che non c'è più la cena, <ride> c'è eh, una cena virtuale, però comunque la la possibilità di, di interagire con, con delle persone che lavorano in campi o simili o, o complementari, in competizione oppure in collaborazione. Per me è la stessa cosa: competizione e collaborazione è la stessa cosa a livello di standard. Um, questo rimane, e quindi, e quindi sì, MPI um, uh, o MPI uh, permette, facilita. Alle all'interazione e la collaborazione tra aziende. Quindi è fondamentale mettere a patrimonio a livello sistemico le varie competenze da parte di tutti gli attori che partecipano all'interno di questa organizzazione, fondamentalmente sì, sì, certamente sì, nel senso che eh, quando definiamo degli use case, beh, gli use case devono essere e purtroppo non c'è una buona parola italiana che, che, che sostituisce devono essere driven, devono essere spinti da, da delle precise necessità di business quindi quando, quando si, eh, si individuano queste necessità poi si possono anche definire quelli che sono i requisiti funzionali dello standard, che devono essere funzionali appunto alle necessità di, di coloro che poi questo standard utilizzeranno. Quindi il, questa schematizzazione non è vera, va bene? Ma, ma la dico così tanto perché semplifica la, la, la comprensione. Da una parte abbiamo i fornitori di tecnologia, che sono questo, questo 40% di università e, e centri di ricerca, e dall'altra parte abbiamo gli utilizzatori della tecnologia, cioè coloro che dicono io ho bisogno nel mio business di una scatoletta che mi faccia questo. Ecco, lo standard non dice come deve essere fatta la scatoletta. Lo standard dice semplicemente quello che è l'involucro della scatoletta, ma il contenuto della scatoletta, beh, questo verrà poi eh, realizzato, ad esempio... In, in una trattativa fra un'azienda e un detentore di know-how ehm, per realizzare qualcosa di specifico, ma che però, e questo è il punto importante, è che permette di diciamo, una libertà nella scelta del partner che implementa, che porta la tecnologia. Ora, ecco, questa è la, la grande facilitazione ehm, che lo standard eh, permette di raggiungere. Allora io direi, a chiosa di questo utile confronto eh, vorrei partire dall'assunto per cui l'MPEG ha avuto in passato un impatto tecnologico strategico fondamentale. Eh, quali sono le tue previsioni di quello che potrebbe eh, scaturire da, dall'utilizzo dei codici generati dall'empy? Empire ha degli obiettivi più vasti di quelli di MPEG, cioè non siamo confinati all'audio e al video, ma ho parlato di dati finanziari, ma abbiamo anche parlato del, diciamo, delle soluzioni per, per migliorare la performance del multi-user um, multi gaming. Um, quindi abbiamo, abbiamo un campo di azione molto più vasto, e abbiamo come spinta principale quello dell'intelligenza dell artificiale, che non vuol dire che non ci occupiamo di altre cose, sarebbe stupido dire no, se non è intelligenza artificiale non lo facciamo, però, però il driver principale è effettivamente l'intelligenza artificiale. Um, quindi, come ho detto prima, io ritengo che le tecnologie tradizionali eh, stiano siano un po' perdendo... Eh, perdendo l'impeto che hanno avuto per 30 anni, eh, questo non soltanto perché abbiamo raggiunto il, il punto finale della, eh, diciamo dello spazio eh, di sviluppo della, de, di queste tecnologie, ma anche perché si è arrivati a una situazione eh, che è di grande preoccupazione per gli utilizzatori di questi standard e cioè l'impossibilità pratica di avere licenza di tutti i brevetti che sono richiesti per implementare uno standard. Questo è stato uno degli aspetti fondanti insieme a quello di identificare eh, intelligenza artificiale applicata a tutti i tipi di dati ehm, che caratterizza Empire. e cioè noi vogliamo che quando si inizia uno standard, si inizia a sviluppare tecnicamente uno standard, gli utilizzatori futuri di questo standard abbiano il più chiaro possibile quali saranno i termini di, di utilizzo eh, dei brevetti che saranno di necessità all'interno di questo standard. Ecco, questo ehm, è quello che io ritengo sia più ancora della tecnologia l'aspetto determinante del futuro successo degli standard empire. La portata è più ambiziosa e non è una portata tecnica, proprio questo. Io ho speso parecchi mesi eh, sfruttando tutti diciamo, i molti amici che mi sono costruito in tutti questi anni per avere questo giudizio sostanzialmente legale. Perché il dire quello si chiama framework license, quindi una licenza quadro. Quando noi iniziamo a fare uno standard, definiamo una licenza quadro. Dove la parola licenza è vera, ma è quello che è importante, è il quadro, perché non c'è scritto tutto, ma ci sono scritte le cose importanti, soprattutto quelle che la legge permette siano scritte. Ecco, questo, eh, questa licenza quadro io penso eh, sia quello che dà, da un certo punto di vista, sicurezza a chi mette tecnologia nello standard che effettivamente poi avrà delle royalty. e dall'altra parte mette sicurezza in coloro che useranno lo standard che sanno quale sarà il flusso di cassa che dovrà essere destinato per pagare chi ha investito nella tecnologia, cioè chi ha fatto dei brevetti. Eh, io amo dire è un benefattore dell'umanità. Noi vogliamo risolvere questo, questo problema e la licenza quadro eh, è lo strumento che abbiamo ideato per raggiungere questo obiettivo e questa è la vera sfida di Empire. Perfetto, io ti ringrazio davvero per il tempo che ci hai potuto dedicare e soprattutto per averci chiarito tutta una serie di questioni che magari a te ovviamente sono noti ma a molti altri invece no. Eh, eh, grazie, eh, grazie a voi per, per avermi dato eh, l'opportunità di raccontare quelli che sono gli elementi chiave di, di Empire, come ho detto la focalizzazione sull'intelligenza artificiale, l'uso dell'intelligenza artificiale per tutti i tipi di dati e soprattutto la licenza quadro che dà sicurezza sia ai detentori di brevetti sia agli utilizzatori dello standard eh, su quelli che saranno gli impegni e i guadagni futuri.